Amore è finito. Amore ti lascio perché giochi sempre a poker. Io ti ho dato il mio cuore. Tu mi hai dato un due di picche. Io mi chiamo Salvi. Ciao. Ciao a tutti.